Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto sul canale un nuovo prodotto che è questo, eh, anzi no aspettate, questo ed eccolo qua, lo so vi state domandando cos'è questo prodotto è un proiettore laser stellare e non solo, eh, ma prima di andarlo a vedere da vicino e di spiegarvi esattamente cosa fa e di farvi vedere cosa è in grado di fare andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione nella confezione che è proprio molto molto e soprattutto molto economica è proprio cartone quello base eh, abbiamo una spugnetta protettiva anche questa veramente tutto eh, molto economico per quanto riguarda eh, l'imballaggio ma però molto protetto quello che è comunque il dispositivo troviamo il manuale di istruzioni in inglese che ci spiega tutti i tasti del dispositivo e del suo telecomando e di cosa è in grado di fare appunto singolo tasto. Poi abbiamo un cavetto per fare funzionare il nostro proiettore stellare dove abbiamo una presa micro USB e da questa parte una presa usb poi abbiamo un telecomando che ci darà un sacco di funzioni in più rispetto a quello che è in grado di fare il proiettore da solo ed infine abbiamo lui il proiettore stellare ecco questo è tutto quello che abbiamo nella confezione quando vi arriva è un prodotto economico vi lascio qua sotto il link in descrizione è un prodotto della case wing eh, che vende direttamente questi proiettori stellari sia da interno che proiettori da esterno sono proiettori laser che ci danno dell'atmosfera molto particolari per varie situazioni come vi ho detto questo prodotto è un prodotto eh, economico costa circa 40 euro vi lascio come vi ho detto il link qua sotto in descrizione e ci permette appunto di ricreare sul soffitto sulle pareti eh, degli effetti secondo me davvero accattivanti adesso guardiamolo da vicino e poi ve lo spiego meglio. Sulla parte frontale abbiamo il tasto d'accensione che messo su auto ovviamente gestisce quello che sono le luci laser e quello che va in grado di riprodurre e se invece andiamo a metterlo su sound quello che è il movimento dei laser sarà in base alla nostra voce o addirittura alla musica. Perché alla musica? Perché lui come vedete qua sotto ha un altoparlante quindi è in grado di riprodurre dalla presa USB che abbiamo qua frontale eh, le musiche in mp3 o addirittura è possibile andare a collegarlo eh, tramite bluetooth al nostro smartphone quindi riprodurre la musica del nostro smartphone del nostro pc eh, qualsiasi cosa appunto trasmetta in bluetooth eh, la musica uscirà da questo dispositivo poi qua abbiamo i tasti per andare a creare le composizioni di luce che poi vedremo dopo quando andremo a provarlo poi qua abbiamo play mode che è la funzione appunto se vogliamo far partire o meno la musica dalla chiavetta eh, usb e qua abbiamo i due tasti che ci permettono di passare da una canzone all'altra e qua abbiamo la presa micro usb per l'alimentazione lui ovviamente funziona con qualsiasi alimentatore eh, dello smartphone quindi qualsiasi alimentatore è in grado di far funzionare eh, questo dispositivo anche un power bank quindi non dobbiamo per forza collegarlo ad una rete elettrica ma possiamo collegarlo direttamente al power bank questo è tutto quello che ha a livello di tasti e funzioni mentre sopra abbiamo quello che è la parte più interessante abbiamo tre laser qua abbiamo un laser che creerà un determinato effetto qua un altro qua abbiamo il laser che crea l'immagine che poi vi farò vedere che in questo caso è una luna con le nuvole e qua abbiamo questa mezza sfera poligonale che è in grado di creare appunto degli effetti a onde dove è possibile anche andare a modificare i suoi colori quindi questo è tutto quello che è questo dispositivo della case wing questo proiettore stellare eh, dove ad, a livello di dimensione e compattezza è davvero eh, interessante appunto per la sua trasportabilità per la sua leggerezza è davvero un prodotto eh, comunque economico ma davvero affascinante i laser sono laser che usano una bassissima potenza quindi non fanno male agli occhi nemmeno ai bambini o agli animali perché usando appunto una eh, bassa potenza di laser questo non va a danneggiare appunto il nostro occhio e poi ovviamente essendo un laser più si sta lontani dalla superficie che è dove si vuole andare a creare appunto l'ambientazione e gli effetti eh, che andremo a vedere dopo più sarà ampia la superficie con gli effetti. Eh, lui è in grado addirittura se si sta molto lontani di creare una superficie di 7 metri per 7 quindi tanta tanta roba dal punto di vista di un impatto visivo secondo me lui è adatto per atmosfere di relax o anche in una camera di un bambino o anche in una camera di un adulto che vuole rilassarsi o in sala mentre si guarda la televisione in un'area gioco o andare a muovere gli effetti a ritmo di musica utilizzando il suo altoparlante o utilizzando magari anche delle casse esterne perché magari si vuole fare una festa con la musica alta il suo microfono ovviamente va a percepire la musica e a gestire appunto gli effetti in base al ritmo quindi abbiamo tante possibilità per un prodotto che come vi ho detto costa circa 40 euro quindi questo è quello che è in grado di fare lui ma poi arriviamo a lui il suo telecomando il suo telecomando è interessante perché ci permette di eh, avere più regolazioni cioè le funzioni che ha eh, diciamo di base è in grado di farle da solo con i suoi tasti frontali però abbiamo qua nel suo telecomando più regolazioni di colore quindi con questi tasti andare ad attivare determinati colori andare a toglierli possiamo eh, far passare eh, i colori che vanno a sfumare eh, da un colore all'altro possiamo andare ad attivare quello che sono i due laser quindi le stelle eh, i puntini rossi che poi vi faccio vedere dopo per farvi capire appunto eh, cosa intendo possiamo anche andare a aumentare la velocità del movimento di questi effetti eh, e possiamo andare anche a aumentare o diminuire quello che è l'intensità di luce eh, che vogliamo sulla nostra superficie quindi abbiamo molte funzioni in più se utilizziamo il suo telecomando però ovviamente è possibile utilizzarlo anche da solo però il telecomando tanto è incluso in confezione quindi non vedo dove è il problema nell'utilizzare il suo telecomando detto tutto questo direi che però per farvi capire bene come funziona e cosa è in grado di fare bisogna andare a provarlo quindi andiamo in una stanza chiudiamo tutto e vediamo l'effetto che è in grado di fare una volta che accendiamo questo proiettore stellato della Key Swing. Andiamo, ok, ci siamo dietro a questa porta c'è il proiettore pronto che sta già proiettando sul soffitto perché come vi ho detto ci vuole una stanza buia e un soffitto anche un po' ampio per avere la massima resa quindi eh, ho dovuto ovviamente lasciare lo studio e venire qui quindi adesso entriamo e vi faccio vedere in azione il proiettore stellato andiamo! ecco qua il proiettore stellato questo è quello che vedete eh, con attivato alcuni eh, degli effetti non sono tutti attivati adesso vi faccio vedere cosa è in grado di fare oltre a questo e come modificare quello che state vedendo guardate quanto è ampio sul soffitto quello che è in grado appunto di eh, andare a illuminare quanta superficie come vi ho detto dipende appunto molto dalla distanza che avete eh, dalla superficie da andare a illuminare quello che vedete in mezzo la luna con le nuvole è la figura che rimane diciamo standard quella la si può togliere o mettere ma quella è sempre quel tipo di figura quello che potremo andare a modificare sono tutte quelle onde che si muovono i colori di queste onde e andare ad aggiungere eh, delle altri effetti laser allora iniziamo con aggiungere gli altri effetti laser possiamo andare ad aggiungere questi che sono delle stelline verdi vedete che eh, si accendono e si spengono e dei puntini rossi possiamo però anche andare ad eliminare qualcosa di queste due eh, funzioni che abbiamo attivato quindi possiamo andare a togliere i puntini rossi e lasciare solo le stelline verdi guardate che effetto pazzesco che fanno perché comunque si accendono e si spengono sembra proprio un cielo stellato o andare ad attivare solo i puntini rossi e togliere le stelline o andare a togliere tutto o mettere tutti e due insieme poi possiamo andare a modificare i colori di queste onde che state vedendo eh, quindi vedete posso andare a aggiungere il rosso o togliere il rosso o lasciare il rosso e andare a togliere un altro colore qua adesso abbiamo i colori della bandiera italiana vado a rimettere un po di blu o a toglierlo e a togliere qualcos'altro quindi ho tolto il bianco ma posso andare a mettere il bianco togliere il verde e lasciare rosso e bianco o se voglio vado a togliere anche il rosso e guardate l'effetto se lascio solo il bianco, è pazzesco. Poi possiamo andare a modificare quello che è la velocità eh, di queste onde. Posso andare a bloccarle, quindi fisse, o posso andare a farle muovere molto più lentamente, guardate adesso come si muove lentamente, o un pochino più veloci in base alla situazione. Eh, o in base alla resa che noi vogliamo avere dal punto di vista ottico ovviamente tutto questo è soggettivo e ognuno va a regolare eh, i colori e le velocità in base a quello che eh, pensa sia il suo momento di relax o il suo momento di divertimento o qualsiasi altra cosa poi eh, allora andiamo a riattivare un po' di colori guardate che bello se metto il blu col bianco, l'effetto è sicuramente pazzesco eh, poi possiamo andare a cliccare quest'altro piccolo tasto che va a creare um, dei movimenti passando di colore in colore in maniera delicata vedete che passa al verde, eh, prima era rosso, adesso dal verde passerà a un altro colore andando a sfumare arriva nel blu e per poi arrivare al bianco quindi abbiamo anche questa possibilità e un'altra cosa che possiamo andare a regolare è che la luminosità di questi laser quindi possiamo avere più luce o avere più pochissima luce appunto magari per dormire per rilassarci in maniera totale eh, si mette meno luce si fanno andare le onde più piano e tutto crea veramente molto più relax e poi se vogliamo possiamo anche andare a togliere queste onde quindi possiamo andare a attivare quello che sono i puntini e le stelle e andare a togliere quello che sono le onde guardate che bel effetto questo o andare a togliere anche solo i puntini rossi quindi lasciare solo le stelle verdi o se vogliamo solo i puntini rossi, guardate che effetto allucinante o spegnere tutto, però in un attimo clicchiamo e riaccendiamo tutto, guardate che effetto pazzesco. Eh, adesso l'ultima cosa che volevo farvi vedere appunto è andare al ritmo di musica eh, con la musica inserita all'interno della sua presa USB, che, come abbiamo detto è possibile collegare il telefono tramite bluetooth eh, o andare ad inserire una chiavetta USB con su dei file mp3 USB driver mode perfetto avete sentito che ha letto la chiavetta e la musica è partita eh, vedete che gli effetti adesso vanno a ritmo di musica possiamo passare alla canzone successiva vedete? Fantastico. Questo ovviamente per eh, momenti di relax se la musica è rilassante o momenti di divertimento per una festa Quindi diventa un prodotto dalle mille situazioni e dai molteplici utilizzi Detto tutto questo spegniamo tutto, torniamo in studio e tiriamo le conclusioni di questo Key swing proiettore stellaco ed eccoci qua tornati in studio ragazzi avete visto che figata che è? secondo me è davvero affascinante crea delle emozioni davvero interessanti È in grado di fare secondo me tante cose per il suo costo e eh, anche gestito con la sua musica interna, diventa un prodotto divertente. Lo vedo bene anche per chi fa yoga o fa questi esercizi comunque sempre di relax o in una stanza magari di un bambino piccolo, gli si crea comunque della luce all'interno della stanza eh, che va un po' a ipnotizzarlo perché comunque eh, questi movimenti lenti di questa sorta di onde colorate che si muovono sul soffitto eh, potrebbero aiutarlo ad addormentarsi quando i bambini magari sono piccoli o quando magari hanno paura eh, del buio è un prodotto sicuramente dai molteplici utilizzi dove ognuno può trovare dove andare a collocarlo e cosa farci perché comunque è talmente trasportabile e possiamo metterlo ovunque con un power bank senza neanche utilizzare la presa della corrente diventa eh, davvero eh, multi multiuso e multipostazione. Eh, quindi ragazzi come vi ho detto io ho qua sotto il link in descrizione per acquistarlo se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante e vi è piaciuto questo prodotto